Ciao sono Marco e sono venuto in questo posto fantastico per spezzare un po' con la mia routine e per condividere con te un concetto e farti anche un invito. Il concetto è quello del consenso, la maggior parte delle persone, potrei dire tutte le persone, in un modo o nell'altro, chi più chi meno cercano il consenso. Anche io, anche tu, ripeto chi più chi meno, ma non è per questo che io registro questi miei video. Li faccio perché mi piace l'idea di poter contribuire con le mie esperienze, con i miei pensieri, con tutto quello che io maturo nella mia mente, a, a crescere, ad alimentare, ad aumentare l'esperienza anche delle altre persone, ad aiutare altre persone a riflettere su cose sulle quali io ho già riflettuto, magari posso portare un contributo di qualche genere, spero sempre positivo. E l'invito che voglio farti è proprio questo, fallo anche tu perché le persone hanno bisogno di condivisione, non avrebbero avuto tutto questo successo i social network se le persone non avessero voglia di condividere e la condivisione è una ricchezza, è una ricchezza che deve assolutamente essere alimentata, quindi se hai qualcosa che senti dentro di te di voler condividere, senti dentro di te che potrebbe essere preziosa anche per le altre persone, allora... Falla sapere al mondo intero, falla sapere alla tua cerchia di amici, falla sapere anche a me. Mi piace l'idea che se io porto un contributo anche ad altre persone, mi piace l'idea che le persone possano portarlo anche a me. Questo era l'invito che volevo farti, spero che tu lo abbia apprezzato e spero che tu voglia prenderlo in considerazione questo invito. Io mi godo un po' di questo panorama prima di rigettarmi nel mio fare quotidiano e ti saluto con un abbraccio. Mi raccomando, prendilo in considerazione questa idea, cerca di condividere anche tu qualche cosa che tu ridieni di valore. Sarò felice di poterlo apprezzare. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.